Vediamo come creare delle mini applicazioni scorciatoie per i siti web. Questa è una funzionalità di Google Chrome, quindi dobbiamo aprire Google Chrome e andare sul sito su cui, di cui vogliamo fare la nostra piccola applicazione. Scegliamo il nostro sito computer facile. Premiamo il tasto in alto a destra, strumenti, crea scorciatoie applicazione. Clicchiamo, facciamo crea. E come vedete viene creata questa piccola applicazione, questo piccolo collegamento sullo schermo. Andiamo a cliccarlo e ci aprirà in una finestra il nostro sito. Questa funzionalità si può usare con tutti i siti che vogliamo e logicamente ci sono siti per cui è più utile e siti in cui va benissimo il browser. Un, un sito per cui può essere utile avere una piccola applicazione può essere Google Maps. Infatti, senza dover andare su, su Chrome, su Google e su Maps, noi ci facciamo la nostra piccola applicazione sullo schermo. Si può aggiungere anche alla barra delle applicazioni, volendo. E abbiamo il nostro Maps. Sempre a portata di mano, molto utile avere sulla barra delle applicazioni siti come Gmail oppure gli altri siti di posta: Matmail, Yahoo! senza dover andare sul sito. Clicchiamo qui e abbiamo la nostra scorciatoia.